Allora, vedo, vedo se si sente il microfono se mi si collega al cellulare allora, vediamo se si sente allora, vedo, vedo si se sente. si sente il microfono si sente bene non sentiamo. Ok. Buonasera a tutti, sono le nove e mezza, io parto con la mia diretta, mi presento, sono Chiara Gaggia, vengo da Lecco e stasera sono qui per presentarvi un'opportunità alternativa, un'opportunità che ci permette di sviluppare una nostra attività e quindi che ci, può, ci permette di migliorare la nostra vita. Faccio una piccola premessa, questa presentazione ha lo scopo di dare a tutti voi le informazioni necessarie per capire la potenzialità di questa opportunità, quindi eh, non si può concentrare un'attività completa in una presentazione simile, si potranno avere presentazioni anche a livello personale o comunque noi facciamo altre presentazioni durante la settimana in vari giorni della settimana. Alla fine, se ci saranno commenti, se qualcuno vorrà comunque avere delle spiegazioni o fare domande, sarò ben lieta di rispondere. Allora io parto con la presentazione, <coughs> scusate la voce, in posiziono. ok, allora, ciao. la condivisione c'è vediamo perché non l'avevo preparata dalla presentazione dalla diapositiva ok e partiamo con la presentazione inizio con un video che ci porterà a riflettere su due elementi molto importanti per la nostra vita non ve lo anticipo lo commenteremo poi magari alla fine <coughs> Io sono appena laureata in economia, ho 34 anni, sono nel mondo del lavoro da 14. Ho un gatto, un ragazzo. Adoro viaggiare. Ho due figlie, Matilde e Martina, un eh, guadagno già abbastanza bene. E volevo sapere cosa private. Il vostro aspetto economico, diciamo, così, molto elevato, e è quello il punto fondamentale per me. Come mai è qui? Eh, posso essere sincero? Per i soldi. Circa quante ore al giorno sarebbe disposta a lavorare? Eh, 12, sarebbero solo due ore in più rispetto a quelle che faccio adesso. Io sono assolutamente disposta a lavorare tanto, a lavorare tante ore, se mi è adeguato. Anche due weekend al mese? Tre, tre anche tre weekend al mese, non c'è problema. A Natale, Capodanno, per agosto non c'è assolutamente nessun problema per me. Quanti mesi di testa tra l'altro? Mesi? Ah, diciamo tre? Diciamo quattro o cinque? Tanto lavoro, tanto guadagno Questo diciamo. sì. Abbiamo già calcolato i suoi risultati. Ah, dizzura. Queste sono le sue ore di lavoro durante l'anno. Qui abbiamo le giornate di trasferta fuoricità. Ok. Il suo livello previsto di guadagno. Oh, perfetto, perfetto. Wow. <ride> Quello è il numero che mi piace di più. Assolutamente. E queste invece sarebbe... Quelle sono ore libere durante la settimana. Levando le ore di sonno, è quello che vi rimane per godervi la vita. Questo è il risultato della sua risposta. Ecco, questo bellissimo video ci fa capire quanto siamo disposti a lavorare pur di guadagnare, ma non facciamo i conti poi con il tempo, che è la vera risorsa, e il vero elemento importante per la nostra vita. Infatti, cosa vogliamo di più? Cos'è che ci manca di più? Il tempo e il denaro. Viviamo sicuramente in un contesto economico-sociale veramente stressante, dove comunque le preoccupazioni sono sempre più presenti nella nostra vita, ma allo stesso, allo stesso tempo non abbiamo proprio tempo di vivere, perché usciamo presto la mattina e rientriamo tardi alla sera, senza avere poi questi grandissimi guadagni. E intanto però la vita scorre. L'altro elemento che ci manca è appunto il denaro. Molti pensano che non sia tutto nella vita, anche perché è vero, è un'opinione condivisibile, perché innanzitutto al primo posto c'è la salute. Poi c'è il tempo e poi c'è il denaro, perché comunque il denaro è innegabile che ha la sua importanza. Infatti il, il denaro non ci permetterà di comprare il tempo, ma avere denaro ci permetterà di gestirlo come meglio crederemo. Quindi essere liberi e libere. Quindi ecco perché noi siamo qui, perché abbiamo cercato un'alternativa, un'opportunità che ci permettesse di ottenere questi due elementi. Il mondo sta comunque cambiando, è un continuo cambiamento e questo cambiamento sta avvenendo sempre in modo sempre più veloce, ma allo stesso tempo abbiamo anche tante crisi che ci impongono una flessibilità, questa inflessibilità sta diventando una necessità perché l'ultima crisi che abbiamo avuto, che è stata una crisi sanitaria, sfociata poi in co come conseguenza anche una crisi economica che ci ha messo quasi in ginocchio. Parecchi italiani si sono trovati anche senza reddito. Ma con la prospettiva giusta noi comunque possiamo trasformare la crisi in opportunità. Quindi per vincere le sfide e quindi essere al passo con il cambiamento noi cosa dobbiamo fare? Avere sicuramente un atteggiamento vincente. Perché cambiare vuol dire avere un approccio positivo, perché solo attraverso la positività noi possiamo essere pronti, aver voglia di, di, di conoscere, essere curiosi, essere reattivi. Insomma, la, la mente aperta ci permette di accogliere le buone idee e quindi saperle ascoltare. Ma essere proattivi vuol dire soprattutto smettere di inseguire la massa. Non vuol dire che se 100 persone fanno la stessa cosa da sempre, noi dobbiamo continuare a fare quella stessa cosa perché è la cosa giusta. Questo periodo storico, economico e sociale ci sta dimostrando che è esattamente il contrario. Le comodità sono comode, ma ci intrappolano perché noi siamo abituati, siamo tradizionalisti, fino a qualche anno fa bene o male ci andava non bene, ma abbastanza bene la nostra vita, quindi avere il posto fisso che peraltro non esiste più avere magari il posto sotto casa, insomma la, il solito mondo del lavoro che noi conosciamo ci sembra comodo ma alla fine ci intrappolano perché parecchie persone escono magari veramente alle 5 di mattina per rientrare alle 6 di sera con tutto quello che consegue la vita quotidiana per poi guadagnare uno stipendio che comunque non è adeguato alla, al caro vita che noi abbiamo smette di pensare di essere vittime del sistema anche questo io in primis l'ho provato cioè non è il sistema che ci impone di essere così ci fa comodo pensare perché pensare diversamente ci impone il dover cambiare e tante volte cambiare vuol dire può portare delle paure. Noi dobbiamo riuscire a sconfiggere queste paure e trovare il coraggio per cavalcare queste nuove opportunità che comunque, grazie a Dio, questa epoca che ci dà tanta crisi ma ci offre tante opportunità. Ma soprattutto dobbiamo dimenticare quella frase che spesso io mi sono detta speriamo che qualcosa cambierà. Il sperare non ti porta a cambiare assolutissimamente niente. Quindi cos'è che fa la differenza? È l'atteggiamento con cui veramente noi affrontiamo gli ostacoli e gli imprevisti, è l'atteggiamento con il quale noi ci approcciamo ai cambiamenti. Quindi il cambiamento è alla portata veramente di tutti, è una sfida che tutti possono raccogliere. La differenza la fa l'informazione. Quindi tempo e denaro sono due elementi importanti per raggiungere la libertà. Essere liberi vuol dire vivere una vita di qualità. Ma per avere questi elementi dobbiamo comunque acquisire un'educazione una conoscenza finanziaria che ahimè è una materia che nessuno ci insegna e quindi ci dobbiamo informare. Perché l'educazione finanziaria, quindi una conoscenza, è quel processo col quale noi riusciamo a migliorare le nostre capacità di comprensione. E come possiamo farlo? Appunto attraverso le informazioni e i consigli perché attraverso le informazioni e i in consigli che ci vengono dati da persone di nostra fiducia, da chi ci sta intorno, non riusciamo a comprendere le buone opportunità e quindi poter fare scelte più mirate, più sicure e sicuramente più informate. Perché comunque la disinformazione l'abbiamo provata in questi due anni di, di Covid, no? ci ha reso veramente incapace di far fronte a questo inatteso evento Molti italiani hanno, perso la, hanno proprio perso la, il proprio reddito e si sono veramente trovati in ginocchio. Quindi avere delle competenze finanziarie, informarsi, incide molto sulla qualità della nostra vita e sulle nostre scelte. Ma soprattutto acquisire certe informazioni importanti ci può permettere di superare eventuali shock futuri che potrebbero arrivare. Oppure il prolungarsi di questa crisi che sembra quasi infinita e non ne arriviamo a una. Come vi dicevo prima, non abbiamo solo l'aspetto negativo in questo periodo, ma abbiamo l'aspetto anche positivo, perché le tecnologie sono sempre più volute e sono tecnologie sempre di successo. Queste tecnologie di successo abbinate alla rete Internet, a questo grandissimo, eh, chiamiamo la macchina ci ha dato l'opportunità di avere tra le mani uno strumento che vi presenterò la nostra piattaforma Gigos, uno strumento veramente potente e innovativo, quindi dipenderà esclusivamente da noi volerlo conoscere, informarci, approfondirlo e poi poterlo guidare. Quindi stasera vi presenterò un'azienda che ci offre l'opportunità di intraprendere un business online innovativo è un business online imprenditoriale. È un'opportunità che si basa a un business intelligente perché si basa su tre elementi fondamentali. Le piattaforme online, è un business digitale e comunque ci offre un prodotto veramente eh, d'eccellenza. Oro 24 carati, massima purezza. Qua non ho indicato l'elemento più importante che è l'innovazione, perché noi possiamo avere tutte le piattaforme che vogliamo, possiamo avere la, la, la rete più veloce del mondo, possiamo avere anche un buon prodotto, ma se alle spalle non abbiamo un'azienda che si innova costantemente, che cavalca il mercato e che guarda il futuro e quindi che cresce, l'opportunità nasce ma poi muore. Noi stasera vi presenteremo un'opportunità che è già da 11 anni sul mercato online, ma che ha tutta l'intenzione di andare avanti per altri tanti anni. Quindi vi presento un attimino chi siamo, l'azienda chi è. Nasce nel 2010 come negozio online, la Globa Intergoal, appunto per la vendita di oro 24 carati in massima purezza. Dal 2010 al 2020, in questi dieci anni, ha messo in campo piani di sviluppo che erano mirati a lanciare appunto la nostra piattaforma Gigos una piattaforma all'avanguarda utilizzando appunto le tecnologie di successo. In, dieci, in questi dieci anni l'azienda è riuscita a creare una famiglia globale, è riuscita a unire clienti di tutto il mondo e ha dato loro la possibilità di lavorare con un prodotto di altissima qualità appunto perché l'azienda non solo ha messo in campo dei piani di sviluppo, ma si è adeguata, eh, si è adattata al sistema, ha, ha studiato il sistema, ha studiato il mercato e si è innovata, a tal punto che è cresciuta e nel novembre del 2020 è diventata una ordine internazionale. Una ordine internazionale detta da una persona che... Non, è, non ha tantissime conoscenze, però è una società che prevede tante società sotto di loro, quindi un bel capitale, un bel potenziale e diventa una capogruppo di tante società. Questa holding internazionale che è la Global Success Manager beh, ha sede legale in, in, legale in Canada, è presente in tutto il mondo e il fatto che sia un'azienda che opera nell'online non vuol dire che non sia tangibile, eh, che non si possa toccare. Abbiamo i nostri rap uffici rappresentativi in Messico e in Spagna, successivamente avremo nelle prossime aperture in India e in Brasile e sicuramente andando avanti avremo altre aperture. Ah, Qual è lo scopo principale di questa azienda? Inizialmente, dieci anni fa, è nata con lo scopo di rendere accessibile a tutti i loro 24 carati. Perché? Il perché lo vedremo avanti, l'importanza di questo prodotto. Diventando una holding internazionale, ha voluto fare un passo in più vuole dare a tutti noi la possibilità di eh, avere una sicurezza finanziaria, perché comunque la mancanza di sicurezza finanziaria è la principale minaccia del mondo moderno. Io penso che tanti di noi da tempo sappiano cosa vuol dire non avere più una sicurezza finanziaria. Quindi vi do il benvenuto nella nostra piattaforma online Gigos, la piattaforma numero uno al mondo e anche unica di oro 24 carati. Questa piattaforma cosa ci offre? Ci offre l'opportunità di guadagnare e di possedere, ma soprattutto di guadagnare, oro di massima purezza. Come? Nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Ma non solo, ci dà anche la possibilità, essendo un business imprenditoriale, di crearci una nostra attività imprenditoriale, oltre che a guadagnare oro nel settore innanzitutto più prestigioso al mondo che è quello dei preziosi, perché l'oro 24 carati fa parte di questo settore, e in più ci dà la possibilità di crearci e di raggiungere una sicurezza finanziaria. 95 milioni di partner in tutto il mondo, è un business quindi internazionale, ma garanzia di questa azienda sono proprio gli 11 anni di esperienza nel mercato globale, quindi nell'online. Stiamo entrando nel dodicesimo, e essere presenti 11 anni nel mercato online e aver avuto una crescita così esponenziale è una garanzia perché equivale a 40-50 anni in un'azienda del tradizionale. Questa piattaforma Gigos quindi è nata per cambiare l'industria del commercio dell'oro in tutto il mondo e si basa su un modello di business innovativo che ha contribuito al successo di tantissimi brand di piattaforme come Amazon, Netflix, Booking, Airbnb e tantissime altre piattaforme. Queste piattaforme ormai fanno parte del nostro quotidiano perché chiunque di noi ha fatto ormai facciamo bonifici bancari, usiamo la banca tramite cellulare, eh, prenotiamo vacanze, eh, condividiamo foto e video, quindi la nostra vita, acquistiamo prodotti di qualsiasi genere online, Giochiamo, ascoltiamo musica, ci divertiamo eccetera eccetera. Quindi le piattaforme ormai fanno parte di noi. Ma perché sono così importanti le piattaforme digitali? Perché hanno successo? Innanzitutto perché le aziende hanno capito che non hanno più bisogno di un posto fisico, ma sfruttano appunto la rete globale per crescere e competere in modo più efficace. Ma soprattutto queste piattaforme hanno creato un nuovo mercato che è perfettamente integrato con quello tradizionale. Perché comunque, se io entro in internet, trovo aziende che sì, sono nate nel mercato online e quindi operano nell'online, ma troviamo anche tantissime altre aziende che hanno capito appunto l'importanza di far parte della rete globale per crescere e essere più competitive. Quindi si è di fatto ho creato. Un mondo tradizionale dentro nell'online quindi un buon mercato ora andiamo a vedere i prodotti i prodotti sono loro 24 carati massima purezza in lingotti da un grammo a 100 grammi essendo una holding internazionale quindi una società di tutto rispetto ha avuto la possibilità dopo dopo vari controlli perché il titolo obbligazionario convertibile non lo può emettere chiunque appunto di mettere titoli obbligazionari convertibili in azioni i nostri SCN questi titoli obbligazionari verranno convertiti in azioni il 31 dicembre 2025 ci sono voci che potremmo potranno diventare azioni prima però sono voci di fatto ufficialmente questi titoli verranno convertiti il 31 dicembre del 2025 ma perché l'oro? Che da sempre comunque è considerato l'alternativa più redditizia alla carta moneta. Me lo faccio capire un po' da questo video, che è un video un po' vecchio, ma si adatta molto bene anche a questi tempi, perché comunque l'oro sta salendo. L'altro ieri era 53 euro al grammo, quindi sta, sta riprendendo sempre più piede e gli esperti prevedono che crescerà. Oh scusate, non vi ho fatto andare il video. Le tecnologie di successo devono avere anche le persone di successo. Scusatemi, ma adesso ve lo faccio partire. Eh. Questo okay. è l'investimento più sicuro. Loro. Proprio così, loro, l'unico porto sicuro in tempi di crisi, il metallo prezioso desiderato da tutti. I clienti dicono che non si fidano più delle banche e ho molti clienti che addirittura hanno disinvestito per acquistare l'oro fisico che tenessero in casa, in casa in, casa, in casa, Quindi in casa. hanno tolto i soldi, i risparmi delle banche per acquistare loro? Sì, perché i loro soldi dalle banche mese dopo mese, anche se di poco diminuivano, invece con loro hanno una possibilità quasi certa che da qui a un medio-lungo termine avranno una, un, un, un guadagno. guadagno sì. Questa è una moneta da mezza oncia, 15 grammi circa di euro puro, quindi intorno diciamo, ai 500 euro. E le vendite di oro in questo ultimo periodo, con lo spread alle stelle, le borse in rosso aumentano sempre di più. Con l'aumento dello spread, la vendita dell'oro è aumentata. Perché secondo te? Perché la gente ha paura. Ha paura di tenere risparmi in banca. Di cosa ha paura? Ha paura di vedersi vanificare i propri discorsi di una vita. Quanto valore ha tutto questo oro? Circa 30.000 euro. 30.000 euro? 30.000 euro in così poco spazio investimento più che sicuro direi sicurissimo quanto vale oggi l'oro? oggi l'oro vale circa 34 euro al giorno qui c'è un picco nel 2012 c'è stato il massimo storico la votazione massima che spero di 44 euro se io oggi volessi comprare questo ringotto da 3500 euro sì. quanto pagherei di tasse su questo ringotto? di tasse non paga nulla è assolutamente meglio avere dell'oro piuttosto che banconote sotto il materasso. perché? Eh, perché l'oro conserva il suo valore nel tempo in qualsiasi parte del mondo le banconote se qualcuno una minima percentuale di possibilità potrebbero non valere nulla domani oro, la nostra ultima salvezza quindi questo video ci ha dato un'educazione finanziaria ci ha dato delle informazioni finanziarie veramente importanti innanzitutto l'oro 24 carati è si dono di una stabilità economica è un metallo eterno che mantiene inalterato il suo valore, quindi è una protezione per i nostri risparmi. È indipendente dal sistema eh, bancario, è un bene altamente liquido, ma soprattutto è una moneta universale, perché noi la possiamo scambiare in qualsiasi momento in qualsiasi parte del mondo che ci troviamo. Ma soprattutto questo video, cosa ci ha, che informazione importante ci ha dato, che forse molti di noi non sanno, che è un prodotto esente IVA, grazie al decreto legge numero 7 del 2000. Non ha nessuna tassa di possesso e, cosa ancora più importante, non fa cumulo con altri redditi in corso. Queste sono informazioni che molte persone forse non sanno, perché nella nostra mente l'oro lo conosciamo tutti, ma nella nostra mente è un prodotto che solo i ricchi possono avere. Beh, oggi scopriamo che l'oro è esente IVA, Okay, dove siamo, abbiamo IVA dappertutto, non ha nessuna tassa di possesso, siamo, paghiamo tasse dappertutto, sull'oro non lo paghiamo e non fa cumulo con altri redditi. Quindi nel momento in cui una famiglia si trova a dover compilare il 730 o l'ISE, possiede oro, questo non influisce nel reddito. E cosa un, ancora più importante è che non si deteriora e il suo prezzo è in costante crescita, una crescita a medio-lungo termine. Questa crescita a medio-lungo termine fa sì che l'oro salvaguardi, salvaguardi il proprio potere d'acquisto, quindi mantiene il suo potere d'acquisto, anzi lo aumenta. Infatti andiamo a vedere cos'è successo al prezzo dell'oro, la crescita del prezzo dell'oro in questi ultimi vent'anni. È aumentato più del 600%. Fate attenzione che se io nel 2001 per comprare un'oncia di 31 grammi dovevo spendere 300 euro, nel 2021 per lo stesso quantitativo di, di oro io dovevo spendere 1.800, 1.700, 1.750, 1.800. Abbiamo avuto dei picchi importanti, ma ciò non toglie che in 20 anni il prezzo dell'oro è aumentato più del 600%. Andiamo a vedere invece con le nostre monete cosa è successo, cosa suc cosa è successo in vent'anni. Innanzitutto dobbiamo dire che le nostre monete sono, fanno parte del sistema delle monete fiat, cioè sono le, le sterline, gli euro, i dollari e gli usi. Dopo il 72 è stato abolito completamente il, il go standard, che è il sistema Aureo, che prevedeva un asset tangibile, quindi io potevo emettere tot denaro a fronte di tot, un tot quantitativo di, di oro. Con le monete Fiat non abbiamo più un asset tangibile, ecco che le monete Fiat possono avere un'emissione illimitata. Questa emissione, emissione illimitata fa sì che le nostre monete sono soggette sempre di più a bolle speculative, ma soprattutto a quella tassa invisibile che continuiamo a pagare, pagheremo sempre più e dagli aumenti che continuiamo a vedere, che è l'inflazione. Quindi la moneta Fiat è più debole perché può essere emessa in maniera illimitata e quindi non è controllata, ma soprattutto dipende molto dalla politica economica e fiscale di un certo paese. È un dato di fatto che comunque la moneta fiat non è mai in grado di preservare il suo valore ora lo vediamo e questo è un problema molto importante per noi risparmiatori o per noi che comunque ci siamo un attimino svegliati e abbiamo deciso che comunque il risparmio deve far parte ancora della nostra vita perché il risparmio è quello che ci permette poi anche di investire di migliorare e di fare quant'altro e quindi raggiungere quella libertà che tutti noi vogliamo e soprattutto la sicurezza finanziaria, che è quella che ti fa vivere serenamente. Quindi queste, questa mancanza di, eh, di capacità delle monete fiat di, poter, di mantenere il potere d'acquisto e quindi di mantenere eh, il proprio capitale, per noi risparmiatori è veramente un danno, ma so, in vista anche di una futura eh, eredità ai nostri figli. Infatti vediamo cosa è successo in questi vent'anni alle monete. Supponiamo che io nell'anno 2000 avessi posseduto 100.000 dollari e li avessi messi in banca. Beh, oggi io avrei 58.800 dollari. Ho avuto una perdita di potere d'acquisto, una svalutazione del 41%. Allora, facciamo un riepilogo. Con l'oro ho avuto un aumento del 600%. Con la moneta ho avuto una perdita del 41%. Quindi se io vent'anni fa avessi investito in oro, oggi sicuramente sarei una persona altro che, che ricca, ma soprattutto liberissima di gestire il mio tempo e di vivere una vita sicuramente meno stressata e meno preoccupata. Scusate, ma Quindi, cosa abbiamo capito stasera con questa presentazione? Che l'oro è sempre denaro. Ma il denaro non è sempre oro, l'ha detto anche nel video. È una possibilità remota, ma in qualsiasi momento il denaro può diventare solo carta. Quindi, possedere oro è sicuramente una mossa finanziariamente intelligente, ma immaginiamo di possedere una parte di una società di oro. Questo ci potrebbe rendere finanziariamente liberi. E come lo possiamo fare? <coughs> acquistando i titoli obbligazionari convertibili in azione. Infatti la piattaforma online Gigos, nella, nella, in nome della società Global Success Management, ha messo a disposizione a tutti i business partner la possibilità di diventare socio con ricevendo così enormi benefici dall'acquisto di questi titoli, che verranno convertiti in azione. Come vi ho detto prima, questi titoli verranno convertiti il 31 dicembre 2025. E cosa succederà? Che l'azienda ha deciso di intraprendere una procedura iPod, che è una procedura con la quale un'azienda eh, eh, fa un'offerta pubblica iniziale, quindi è una società che diventa pubblica ed entra in borsa. Okay? Questo comporterà enormi beh, vantaggi per noi possessori di titoli obbligazionari per vari motivi il primo è che entriamo nel mercato eh, azionario con eh, molta calma infatti passeremo da essere obbl eh, obbligati eh, titoli a essere obbligazionisti nei confronti dell'azienda diventeremo azionisti questo ci porta dei vantaggi perché comunque avremo un potenziale aumento del valore delle azioni che a sua volta aumenterà il nostro capitale ma soprattutto Dobbiamo pensare che noi potremo percepire dei dividendi che fanno dividendi di una società che vende oro 24 carati. Quindi noi saremo azionisti, percepiremo dei dividendi, non di un'azienda che vende profumi. Questo è molto importante. Ora vediamo questi titoli, allora l'azienda è in pieno sviluppo, continua a crescere, quindi ha emesso una prima, anche perché le leggi le impongono, che l'azienda non è che può emettere titoli obbligazionari eh, in, partendo con un pacchetto fino a 10 anni, ha dei, degli obblighi di legge, quindi ha emesso la prima partita di titoli che noi identifichiamo con round 1. L'emissione di questo titolo, la prima emissione, è stata fatta nel dicembre del 2017 ed è partita con un valore di 10 euro. È stata chiusa il 20 giugno del 2021 con un valore di 145 euro. Siccome una caratteristica dei nostri titoli è proprio la rivalutazione del capitale, questi titoli, anche se non sono più acquistabili, ma sarà per chi li ha acquistati, Avrà un aumento del valore dei propri titoli perché ci sarà, il titolo, crescerà e quindi il mio valore aumenterà fino a quando diventeranno azioni. Beh, oggi questo titolo vale 212,36 euro. Io ho fatto uguale a 4,2472 GOS, perché poi mi introdurrò la moneta cripto che è un'altra innovazione della nostra azienda. Quindi dobbiamo abituarci anche a vedere questi GOS. Il rapporto di conversione in azioni al 31 dicembre sarà da 1 a 1. Cosa vuol dire? Che i possessori di questi titoli, se io avrò 100 titoli, sarò azionista per 100 azioni. L'azienda, siccome vuole dare veramente la possibilità di raggiungere questa sicurezza finanziaria a più persone possibili in tutto il mondo, ha emesso una seconda partita di titoli, questi titoli sono la seconda emissione, il primo titolo è stato emesso il 20 giugno del 2000, di quest'anno, sempre con un valore di 10 euro. Oggi questo titolo vale 39,50 euro. Quindi questo titolo si sta comportando esattamente come il primo titolo, in tre mesi, quattro mesi è cresciuto in maniera veramente importante, ciò vuol dire che l'azienda sta fatturando sempre di più, le persone che hanno fiducia in questa azienda e che hanno capito l'importanza loro sono sempre di più in tutto il mondo, ecco che l'azienda cresce, ecco che l'azienda può mettere in campo altri progetti e quindi portare tutti noi veramente a un cambio di vita. Il rapporto di conversione in azioni sarà da, eh, non è più da 1 a 1, ma 5 a 1. Cosa vuol dire? Che io, se ho 10 titoli obbligazionari, avrò 2 azioni. Questo ci dovrebbe, portare a, ci dovrebbe far fare una riflessione. Allora, le, le aziende buone ci sono. Questa è un'azienda che ha una garanzia top che è 11 anni. In 11 anni non ha mai avuto un gradino basso, ma ha sempre avuto gradini alti, nel senso che l'azienda è veramente cresciuta tanto a diventare una holding. E adesso faccio una piccola battuta. Stavo presentando a una persona e una persona mi ha detto, Cribi, 11 anni non è ancora scappata. Quindi questo vuol dire che questa azienda... È reale e concreta. Se poi noi vogliamo chiudere gli occhi perché siamo abituati così, va bene. Però questa è un'opportunità che c'è, è, è un'azienda che ci offre un ottimo prodotto, ma soprattutto ci offre, ci offre anche dei prodotti finanziari sicuri. Okay? Quindi i treni vanno presi all'inizio, perché vedendo il titolo Randuno, come si è comportando e avendo una rivalutazione del capitale che è un fattore molto importante, Oggi ho la possibilità di acquistare questi titoli a 39 euro. In più, in questo periodo, l'azienda sta facendo anche una promozione che scadrà eh, il 12 dicembre, se non sbaglio, che se io acquisto un pacchetto di titoli, perché ci sono vari pacchetti da 450, 650, 1008, 3003, poi si possono fare anche pacchetti personalizzati, io riceverò il doppio dei titoli. Quindi anche questo è un fattore molto molto importante. Ora andiamo a vedere questi titoli obbligazionari che cosa ci danno. Ci danno una rendita passiva che deriva appunto dall'acquisto dei titoli del 18% annuo in titoli e questa è una percentuale di interesse molto molto importante, un numero che non si vede da nessuna parte. Come vi ho detto prima abbiamo la rivalutazione del costo dei titoli e sono titoli ereditabili. Ora andiamo a vedere le garanzie che ci offrono questi titoli obbligazionari. Allora sono titoli emessi in Canada e quindi regolati da organi governativi. Abbiamo un codice di identificazione internazionale ISIN, quindi noi possiamo rintracciare e vedere proprio eh, attraverso una ricerca, attraverso gli enti competenti, il nostro titolo e vedere anche l'importanza del nostro titolo. Sono titoli garantiti dallo standard. Quindi cosa vuol dire? Che il 50% del valore dei titoli che io posseggo sono garantiti da loro 24 carati. Inoltre sono titoli che sono stabili perché non sono soggetti a speculazioni esterne fino a quando entreremo in borsa. Quindi è un prodotto finanziario veramente molto importante. Ora entriamo un pochino più nello specifico nella nostra piattaforma. Vediamo le figure che fanno parte, possono far parte di questa piattaforma. Essendo una piattaforma, ci offre un servizio, ci offre un prodotto, quindi avremo il cliente abbonato, come tutte le piattaforme. Quindi il cliente abbonato, attraverso un abbonamento, potrà acquistare oro con convenienza e quindi a un prezzo inferiore. Può acquistare i titoli della società, che verranno poi, come abbiamo detto, convertiti in azione, ma può anche decidere di diventare business partner, quindi può decidere di consigliare, promuovere, quindi fare attività eh, di questa piattaforma, condivide con altre persone, la fa conoscere altre persone, fa crescere il fatturato dell'azienda e in cambio riceve dei bonus. Sia il cliente abbonato che il business partner può anche, possono anche accedere a due, a due programmi di accumulo molto molto intelligenti che non sto a, spe, a specificare che prevedono l'acquisto di oro ancora con vantaggi maggiori che sono il time, sheet, time non lo dico mai giusto, time e fixing. Dovrò studiare un po' l'inglese. Allora, il cliente abbonato e il business partner possono accedere alla piattaforma attraverso le sottoscrizioni quindi abbiamo detto a degli abbonamenti questi abbonamenti ci danno l'accesso quindi a servizi e a funzionalità avanzate dipende, eh, dipende se siamo clienti abbonati oppure business partner Allora, sia per il cliente abbonato che il business partner avremo acquisto di oro scontato ad un prezzo speciale meno l'8% abbiamo il prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni quindi io posso curare l'andamento del prezzo dell'oro e fissare il prezzo e pagare dopo 14 giorni ho garanzie speciali, transazioni sicure, diritto di recesso anche questa è, un, un, è una clausola molto importante che dimostra la serietà dell'azienda ho la, un servizio importantissimo che è la, studia, è la custodia gratuita dell'oro acquistato in un cavo di sicurezza sappiamo tutti che avere una cassetta di sicurezza in banca comunque comporta dei costi e abbiamo informazioni finanziarie sul mercato dell'oro, cioè l'azienda ci educa, ci informa su tutto quello che riguarda questo mercato. In più, il business partner potrà accedere a formazione online gratuita, a sistema, metodologie e alle migliori strategie per, per far crescere la propria attività. Quindi avrà accesso anche agli strumenti di marketing come il goal set, il frat e, e la leadership. Allora, eh, abbiamo detto che questa azienda è in, si rinnova, è innovativa e quindi è molto attenta al mercato, eh, studia il mercato, lo pre previene un po' il futuro, anche se ormai le criptovalute, sappiamo o comunque lo sentiamo parlare da tante persone, e l'azienda ha emesso la Ghost Coin. Ma vediamo perché ha emesso la Ghost Coin. Cos'è la Ghost Coin? Innanzitutto è una criptovaluta, quindi è una moneta digi eh, dig eh, digitale che è sviluppata sulla base de della tecnologia blockchain. La, blockchain. la tecnologia blockchain sappiamo, io l'ho scoperto che è praticamente è importante perché è decentralizzata, quindi ogni operazione che viene fatta non, dipende, non può essere toccata in parole povere. Quindi non ci sono intermediari, non ci sono banche, non c'è niente, questa è la sua potenza. Quindi cosa succede con questa moneta? Che voglio precisare, per ora è solo un mezzo di pagamento. Gli utenti possono trasferire liberamente la moneta Ghost Coin tra di loro senza il consenso di altre persone, quindi di terzi. E questo è un fattore veramente molto importante, perché anche la, questa piattaforma ci sta eh, dimostrando, con l'emissione di questa criptovaluta, che in maniera molto serena ci sta accompagnando a quello che sarà la nostra re realtà della moneta digitale. Allora, innanzitutto la moneta GOSCO, Ungoscoi vale 50 euro, Ora andiamo a vedere gli abbonamenti. Che sono le sottoscrizioni? Sono di quattro tipi. Abbiamo l'abbonamento Smart, che ha un prezzo di sottoscrizione di 4.70 GOS, che equivalgono a 235 euro. Abbiamo la Pro, che sono 7.70 GOS, che sono 385 euro. Abbiamo l'accord che è 9.70 GOS che sono 485 euro e la line che sono 17.70 GOS che sono 885 euro. Cosa vogliono dire questi abbonamenti per il cliente? Che nell'arco di un anno, quindi nella validità di questo abbonamento, il cliente può acquistare, supponiamo che abbia preso l'abbonamento PRO, può acquistare 385 grammi di oro nell'arco di un anno, al miglior prezzo, con la possibilità di bloccare il prezzo, quindi con quei vantaggi che abbiamo visto prima, previsti per il cliente abbonato. Se una persona ha possibilità di convertire i propri risparmi, perché ha capito l'importanza dell'oro e quindi ha necessità di acquistare più oro, può benissimo acquistare più abbonamenti, perché non c'è limite all'acquisto di questi abbonamenti. Ora vediamo invece queste sottoscrizioni, cosa vogliono dire per il business partner, quindi per il cliente abbonato che ha deciso di promuovere l'attività e quindi di guadagnare oro. Questi abbonamenti gli permettono l'accesso a quattro tipi di business cluster. Queste business class non sono altro che delle tavole contabili che noi vediamo qui, grigio, rosa, azzurra e gialla, che non sono altro che lo specchio degli abbonamenti. Queste tavole hanno un processo, è un prodotto, è un prodotto di marketing che è abbinato, che non sto a specificare perché non è importante, ma è importante la potenzialità che ci può dare questa azienda con il suo prodotto. Ci permettono di sviluppare dei, dei bonus. Ad esempio, con la smart abbiamo 12, potremmo sviluppare. Solitamente dico in euro, stasera li dico in, in gos 12 gos. Con la Pro, eh, avremo un bonus di 45 gos, con l'Arcord 26 gos e con la Lime 48 gos. Siccome nella nostra testa il gos non, non è ancora, circola ancora bene. Io voglio sottolineare proprio in euro, perché sono bonus di veramente di importanza notevole. Per la Marta 600 euro. Per la PRO 2250, ragazzi, è il doppio di uno stipendio. L'ACOR 1300, anche questo è un bonus di tutto rispetto. La LINE 2400. Quindi è importante eh, capire che questi... Mh, oddio ho avuto un'amnesia, questi, comunque questi progetti di marketing che ci aiutano a sviluppare l'attività, ci, veramente ci fanno creare dei bonus veramente importanti. Ora vediamo in sintesi il business partner cosa fa. Condivide attraverso il passaparola professionale e noi da sempre lo facciamo il passaparola, perché da sempre noi consigliamo tutto e di più. E qui vediamo pagati. Quindi crea la sua rete, aumenta così i, codici, i, i, i clienti e il fatturato dell'azienda. E In, in, in cambio l'azienda lo paga e quindi gli dà dei bonus. Il business bargain eh, guadagna attraverso dei programmi di marketing imprenditoriali e innovativi. Abbiamo il programma di marketing del goal set, che abbiamo visto prima, abbinati alle quattro abbonamenti, ed è un sistema quindi di intelligente di gestione delle proprie raccomandazioni. Le nostre raccomandazioni verranno inserite in queste tavole che hanno un procedimento. Poi abbiamo il programma fractal che è abbinato ai titoli. Attraverso l'acquisto dei titoli l'azienda ci regala dei gettoni che verranno posizionati creandoci così delle combinazioni che ci genereranno rapidamente dei bonus giornalieri. Questi bonus possono essere disponibili in 48 ore. Infine, essendo un'azienda, quindi un'azienda di tutto rispetto, che ha solo, de, ha solo deciso, che ha capito l'importanza della rete, quindi del network marketing come mezzo di distribuzione del proprio prodotto e crescere in modo più veloce, prevede anche il programma di leadership, quel, che è il programma che ci permette di fare carriera. Quindi è una qualifica che si raggiunge grazie ad un buon lavoro di squadra che noi svolgiamo con la rete di business partner. Quindi ogni volta che noi aiutiamo un cliente o un business partner della nostra struttura ad acquistare un prodotto o un servizio dalla piattaforma, noi guadagniamo dei bonus. Essere leader comunque vuol dire diventare una figura di riferimento sia per l'azienda ma anche per la nostra squadra. Inoltre potremo ricevere in modo passivo dei bonus da tutta la struttura che noi andremo a generare. Il piano di leadership prevede 15 eh, eh, gradini di successo, quindi 15 livelli da scalare. È un programma di carriera che quindi ci, ci offre un reddito aggiunti aggiuntivo oltre che a dei premi di prestigio e quindi è, è, è, diciamo che è il programma che tutti noi business partner vogliamo raggiungere perché è il programma che ci, ci darà veramente la libertà finanziaria quindi il business partner come potrà ricevere i bonus che riceve in, per l'attività che svolge può scambiarli con lingotti di oro 24 carati in massima purezza Può farsi fare un bonifico bancario e quindi ricevere in euro, può attivare dei codici di attivazione coupon, my coupon, che il coupon fa parte un po', da, lo troviamo un po' dappertutto. Sono quei meccanismi, quei, sono quei tecnicismi che l'azienda mette in atto per rendere più dinamica e più veloce l'interazione che c'è tra le persone che eh, lavorano e sono attive nelle, nelle proprie piattaforme oppure può acquistare titoli obbligazionari convertibili, cosa molto intelligente. Ora, perché scegliere Gigos? Abbiamo detto che ha 11 anni di esperienza nel mercato online, che è una garanzia veramente importante. Ci offre un prodotto che è l'oro 24 carati, abbiamo visto, è un prodotto esente IVA, non fa comodo di reddito e non è tassabile. Abbiamo, possiamo acquistare oro in modo molto vantaggioso, sicuro e conveniente. Abbiamo guadagni elevo, eh, elevati, veloci e passivi perché abbiamo dei programmi di marketing veramente innovativi, però saremo noi a determinare il nostro business e i nostri guadagni insieme alla nostra squadra. Un po' dipenderà dall'obiettivo e dal tempo che noi dedicheremo a questa attività, perché se noi questa attività la prendiamo come un hobby, verremo pagati per l'hobby. Abbiamo programma di marketing sostenibili e meritocratici, li abbiamo visti prima, il Set, il FRACTA e il programma di leadership. È un'opportunità un che ci permette di avviare la nostra attività e quindi portarla avanti senza autoconsumo e senza qualifiche mensili. Senza autoconsumo è importantissimo perché è, è, ci... Ha un prodotto veramente importante che gli ha permesso di far sì che noi non dobbiamo fare autoconsumo tutti i mesi per poter fare questa attività. Noi ci dobbiamo solo qualificare e non abbiamo la qualifica mensile tutti i mesi, dobbiamo raggiungere un obiettivo se no non andiamo avanti. No, noi ci dobbiamo qualificare con tre persone, l'azienda inizialmente ci chiede tre persone di condividere con altre tre persone questa attività, raggiungiamo la qualifica per poi accedere al programma di leadership, da qui noi abbiamo tutto il tempo in serenità, in base al nostro impegno, in base a tantissimi fattori, di andare avanti, noi questa qualifica non la perderemo mai, potremo solo che migliorarla. Abbiamo formazione online gratuita tutti i giovedì, noi facciamo formazione con i nostri leader di riferimento, ma eh, la formazione se una persona non può partecipare al giovedì, poi la può ricevere nel proprio team e può anche essere a livello personale. Io personalmente ho veramente mh, quasi quotidianamente la mia formazione, io con i miei leader sono cresciuta, ho avviato la mia attività e continuo a crescere e e andare avanti con questa formazione voglio precisare online eh, gratuita Online, per forza lavoriamo online però è un'attività che può essere fatta anche offline eh? perché loro piace a tutti poi abbiamo la crescita personale e professionale se io stasera sono qui a presentare questa bellissima opportunità lo devo molto ai miei leader di riferimento che si vedono in questa slide che sono Carla Rappone con il marito Matteo Galleri che condividono questa opportunità, oltre che condividere la vita, e loro mi formano formano, hanno, mi stimolano, mi hanno fatto capire veramente la potenzialità di questa azienda, e che dire, questo è un ottimo perché. Nella foto c'è anche Emanuele Bauco, che è il mio sponsor, che è la persona che ha avuto. Eh, ha avuto la capacità veramente di farmi capire l'importanza di questa azienda e quindi lo ringrazio. Abbiamo li, libertà di gestione del nostro tempo, perché questa attività può essere affiancata benissimo a un lavoro tradizionale, io ho un lavoro tradizionale, lo, può, lo si può fare quando si vuole, in base ai propri orari, in base al proprio lavoro, in base alla famiglia, come vogliamo, dove vogliamo, perché abbiamo un, tutti abbiamo un cellulare, un tablet e un pc. Quindi veramente non, non c'è un motivo per cui non farla. Ma un vero perché è anche questo, è l'industria del network marketing, cioè è dove noi operiamo, il settore è dove noi operiamo. Questo settore è il settore che fattura di più di tutti gli altri settori, fattura più di 167 milioni di dollari e supera l'industria della musica, del videogame, delle... NFL, adesso ho copiato la slide, a me piace essere sincera, comunque è un settore veramente che fattura, perché fattura tanto? Perché le aziende comunque hanno deciso di affidare i loro prodotti, i loro servizi, quindi distribuirli alle persone, farlo conoscere e crescere, utilizzando non più la, la costosa pubblicità e quindi tutto quello che ne deriva, ma affidarsi alle persone che vogliono intraprendere un'attività, vogliono guadagnare, vogliono migliorarsi, perché comunque è basato molto sulla fiducia e quindi il prodotto viene distribuito con molta più velocità ma è a meno costi. Probabilmente costiamo meno noi che la pubblicità, pubblicità vera e propria. Comunque adesso io sto scherzando anche un attimino, se ci pensiamo bene quante pizzerie hanno magari aumentato i loro clienti, perché noi stessi abbiamo detto vai a mangiare la pizza lì perché è buona e da quella volta lì siamo sempre andati in quella pizzeria. Così poi è successo con il negozio di scarpe, con il negozio di vestiti, con la parrucchiera, con tantissime attività. Allora, se hai seguito questa presentazione e vuoi essere dei nostri, come puoi iniziare? Ti devi registrare gratuitamente la piattaforma indicando il codice ID, quindi c'è un codice di affiliazione che ti deve essere dato dalla persona che ti ha presentato questa attività. Leggi attenta una volta che ti sei registrato, le devi leggere attentamente i termini e le condizioni della piattaforma stessa, è l'azienda che ce lo richiede. dovremo inserire i nostri documenti di verifica per sapere chi siamo e dove viviamo, logicamente, perché l'azienda opera attraverso, attraverso di noi, quindi viene conosciuta attraverso di noi, quindi l'azienda vuole sapere chi siamo. Acquistiamo almeno un prodotto della piattaforma, una volta che avremo fatto queste, soddisfatto queste condizioni, ci connetteremo subito col sistema del lavoro, di lavoro, entreremo nella nostra squadra e cominceremo ad agire e iniziare questo bellissimo per, percorso. Quindi io ti invito a diventare imprenditore del business dell'oro e che dire, diventare liberi e vivere la vita che vogliamo e che sogniamo oggi è possibile, però è una responsabilità solo nostra dobbiamo superare certi pregiudizi dobbiamo avere coraggio superare le paure e la vita ci insegna anche che lanciarsi nel nuovo che poi il nuovo più non è può portarci bene la presentazione è finita adesso torno con voi torno con voi mi sono tolta del tutto ok allora adesso andiamo a vedere se c'è qualche domanda, se c'è ehm, innanzitutto i saluti, perché stasera sono partita proprio alle nove e mezza. Allora, buonasera, Ma eh, buonasera Emanuele, che è il mio sponsor, che vi parlavo prima. Gaetano, Ciao Gaetano, grazie per il tuo augurio. Franco, di e eh, sono fanno parte del mio team. Buonasera Franco, andiamo a vedere... Buonasera Stefano, Di Pogno, il nostro gran leader, è la persona che ci fa formazione gratuita online tutti i giovedì sera da parecchi anni, è il leader di riferimento. E... Ciao Francesco, ciao Carla, la mia leader di riferimento del Team Cuori d'Oro. Andiamo a vedere se per caso c'è qualche domanda. Ah, Carla diceva, un video che fa riflettere molto e dovrebbe far capire tante cose. Io penso che Carla qui si riferiva al video del, del tempo e del denaro. Veramente questo video ci dovrebbe far riflettere. Io come al solito voglio parlare un po' a tutti, perché io penso che un po' tutti, che più che meno, siamo nella stessa barca, io dico. Eh, nel video vengono fatti vedere eh, persone che comunque un giudizio mio quando ho visto questo video laureati o comunque che vanno, sì, loro possono guadagnare tanto pur lavorando tanto, possono guadagnare tanto perché possono ambire a dei lavori di prestigio. Io vorrei precisare che comunque questo criterio vale anche per persone come io faccio l'operaia come primo lavoro e anche se guadagno 13 ore, anche se lavoro 13 ore al giorno eh, il mio stipendio è pochino più di quello che prendo quindi veramente lavorare tanto non sempre vuol dire guadagnare tanto in entrambi i casi ci tolgono tempo e il tempo è bene più prezioso andiamo a vedere un commento infatti crisi vuol dire etimologico etimologico, cambiamento, variante, opportunità ma Franco eh, dice è vero Carmelina Di Santo, buonasera, andiamo a vedere, Lucio buonasera, vabbè dai qualche complimento me lo prendo. Complimenti Chiara, ottima presentazione, grazie Matteo, me lo prendo anche dal mio leader Stefano, io volevo vedere se c'era qualcosa, qualche commento. Chiara Franco di Lea? Chiara, le promozioni ti hanno messo le ali. Allora, è vero, io voglio mi aggancio a questa cosa. Avevo pensato di finire questa presentazione parlando un po' del network marketing, però ho cambiato idea. Franco mi ha detto una cosa: allora è talmente innovativa questa azienda che veramente io sono dentro ormai da due anni. Lo dico, non lo dicevo più, io questa azienda qua l'ho conosciuta dieci anni fa. E stasera avevo pensato di dare questo messaggio allora dieci anni fa perché io ho abbandonato allora non si chiamava gigos perché l'ho abbandonata perché comunque facevo tanti era un'epoca diversa dieci o quindici anni fa facevo eh, tentavo perché avevo già questa visione che comunque si poteva migliorare cambiare che comunque stava nascendo qualcosa però nascevano queste aziende queste start up può essere che qualcuno era buona e non sono stata capace io, ma c'erano ce ce tante fregature. Nasce questa azienda e è veramente un'azienda che ha saputo cavalcare e innovarsi. Io l'ho ritrovata dopo 11 anni sono rimasta veramente a bocca aperta e con più la conosco, eh, ragazzi, questa azienda mette in campo veramente dei progetti, dei programmi, prima ho avuto un'amnesia, non riuscivo a dire la parola programmi, dei programmi di marketing che veramente dà a tutti, a tutti, dico a tutti, la possibilità di cambiare, dà a tutti la possibilità di migliorarsi, sta a noi prenderla. A una persona a cui stavo presentando mi ha fatto questa osservazione, mi ha detto, sì va bene, ma ascolta, ma io devo spendere 14 euro per, per guardarmi i film. Però ragazzi, è anche ora di pesare un po' le cose. Se io devo guardare un film, è ovvio che l'abbonamento non mi può costare un, più di un tot, perché guardo film. Gli abbonamenti che, che dà Gigos sono di tutto rispetto e alla portata di tutti, o comunque con un minimo sforzo, o comunque con una minima rinuncia, se veramente capiamo l'importanza di questa azienda, è accessibilissima a tutti. Ma cosa ci fa guadagnare? Ci fa guadagnare oro 24 carati. Io non voglio ripetere tutto quello che ho detto prima, ma pensiamoci bene. In più voglio dire un'ultima cosa che hm, riflettevo sulla formazione che abbiamo fatto. Allora, oggi si parla molto di trading, di criptovalute. Questa azienda cosa ha fatto? Ha emesso la criptovaluta, ma l'ha emessa in modo molto intelligente, perché sicuramente, opinione mia, ci accompagnerà in quello che sarà il nostro futuro imminente. che tutti noi avremo a che fare con la moneta digitale, perché anche i nostri stati emetteranno la moneta digitale. Già ci stanno portando a, a usare sempre di più il banco, ma ok... Seguitemi un attimo con questo ragionamento, ma essendo online come tutti voi, io vedo che la gente, perché è sempre attratta dal guadagnare facile, eh, non fare niente di qui, di là, di su, di giù, si stanno avvicinando tutti al trading. Allora, la criptovaluta è una buona, buona cosa, io voglio, non voglio passare un messaggio diverso, mi sono persa? Sì, sono andata via un attimo. Però fate attenzione che sta succedendo come quello che è successo dieci anni fa. Ci sono le piattaforme buone, ma nascono anche tante start-up, chiamiamole, che eh, purtroppo vi faranno perdere i, i soldi. Quindi in tutte le opportunità, prima ci si informa, ci si impegna, si impara, ci si forma e dopo tutto arriva. Tutto gratis e subito non esiste, ragazzi. E sono zitto perché... Eh, però questa sera sono stata anche abbastanza brava, eh. sono stata in un'ora Gaetano ma quanto servo? Va bene dai io vi ho trattenuto tanto eh, se qualcuno vuole risentire le presentazioni io dico sempre le presentiamo anche lunedì e al venerdì eh, eh, nella sala Zoom vengono poi messi sui nostri profili vari link io presento tutti i mercoledì per cui tutti i mercoledì mi potete, potete riascoltare questa presentazione se qualcuno eh, vuole anche avere delle spiegazioni in modo personale anche solo per capire un pochino di più informarsi un pochino di più senza qua... noi siamo qua solo per dire ragazzi c'è questa opportunità se volete si può fare poi spetterà a voi io do la buonanotte a tutti e grazie per chi mi ha seguito.